Come una pioggia sottile sul viso, che goccia a goccia mi bagna la giacca. Così la sera arriva improvvisa la nostalgia di un tempo che passa. Sei rimasta un incanto in un sogno, amo guardarti guardarmi. Mi dicevi, sei lento a capire: noi non ci lasceremo mai. Noi non ci lasceremo mai. una brezza leggera sul viso come un segreto che snocciolo in tasca così serena mi porti un sorriso tu sai il mio cuore e cosa gli basta sei ancora l'incanto di un sogno ami guardarmi guardarti mi dicevi sei lento a capire noi non ci lasceremo mai noi non ci lasceremo E ora mi serve parlarti che dentro tanto rumore, ora che serve sentire che il sogno e l'incanto ci prende, e terra ferma, il tuo cuore, conosco te il tuo valore, ora che serve sentire che il sogno e l'incanto ci prenda, ancora Thank